Bentrovati, oggi siamo qua con Lupo e da remoto abbiamo Francesca e Marcello che ci parleranno di Land of the Free. A tra poco con Time In. Bentrovati, grazie ragazzi per essere qui. Abbiamo Lupo che è una delle colonne portanti di Terra Spezzate. Direi, direi che è un titolo che ti meriti. Francesca che uh, ha scritto l'art quali uh, solte e piccole pietre preziose e Marcello uh, che è un po'... Un... Marcello tu fai un po' di tutto, sei uno scenografo ma anche uno stuntman provetto da quando sei stato eiettato da un galeone, sei il maestro dei concept perché dai sempre idee a tutti per eventi che vengono poi realizzati, noi ci siamo visti le ultime volte a 9 grade salt come staff. Eh, tu sei un po' il prezzemolo che è dappertutto. Ben trovati ragazzi, ben trovati. La allora. città stilistica di Marcello è dare l'idea agli altri, guardarli dritto negli occhi e dire questa è un'idea geniale, adesso la scrivi tu e poi andarsene. È. Beh, non è un superpotere da poco, eh? non è un superpotere Ma da sopra... Sono spesso da... sono davvero buone idee. Eh? Esatto. Allora, una di queste idee pare essere eh, Land of the Free. Esatto. Francesca, vuoi parlarci un po' di Land of the Free? Cos'è? Ok, di cos'è Land of the Free? Eh, allora, in Land of the Free la nostra idea di base era cercare di raccontare la guerra in Afghanistan secondo una prospettiva eh, un po' diversa dal solito, cioè il nostro focus è, eh, sarà eh, sulla vita all'interno di una base militare. Quindi sì, eh, la guerra, ma eh, non in prima linea. Eh, ma appunto all'interno della, della vita quotidiana, ecco, del soldato eh, Marcello, abbiamo parlato del tuo dono di essere eh, prolifico di idee Vuoi dirci nello specifico come è, com è nata quest'idea di, di questo evento? Allora, l'idea di l'idea per dire di Land of the Free è nata alla fine dello smontaggio dell'ultimo Salt. Quando ogni giocatore che incrociavo veniva da me e mi diceva Certo che questi soldati sono proprio stronzi Uh, questi soldati li ho già in, in generale io vengo da una famiglia di, di da tutti i miei parenti brasiliani sono militari e ero lì che pensavo tra me e me ma l'idea che io volevo dare non era che i soldati fanno delle brutte persone cioè nel senso sì in zone di guerra fanno cose eh, brutte spesso i soldati sbandati fanno dei casini però non sono tutti così ecco, scriviamo un evento su quello che fanno davvero i soldati sulla loro quotidianità su eh, sulle storie che si raccontano, spesso noi non abbiamo davvero idea di quello che fanno nel giorno di conflitto, perché è una realtà molto lontana da noi. Diciamo che cosa c'è in tutto il resto dei giorni in cui tu non sei effettivamente in un conflitto aperto, no? Certo c'è quell'episodio specifico, sensazionale, che senti al notiziario, ma più altri giorni, cioè come sono riempiti, sì. come sono scanditi? Sono tutti argomenti che difficilmente vengono affrontati, quindi dunque ti chiedo: le ispirazioni per queste tematiche quali sono state? Ma allora, l'ispirazione iniziale del, eh, del progetto, che è venuta a Marcello dopo aver visto un documentario che si chiama Rest Repo, sulla guerra eh, nato in Afghanistan, eh, ed è un documentario molto, molto realistico e molto all dentro alla vita quotidiana di un, uno specifico eh, gruppo di soldati che si è, si è trovato per un periodo molto lungo, tra l'altro mi pare siano rimasti addirittura 18 mesi in servizio che è un tempo molto, molto più lungo di quello che di solito il tipico deployment americano all'estero eh, in, eh, in un avamposto chiamato appunto, soprannominato poi Restrepo, eh, nella valle del Korengal che è una, una di quelle zone dell'Afghanistan dove c'è stata eh, la guerra vera dove anche sul campo eh, decine di soldati occidentali eh, sono, eh, sono stati uccisi e hanno combattuto effettivamente e il, il documentario parla, eh, parla di questo, poi non, non voglio spoilerarlo, <ride> eh, guardatelo se, eh, se vi piace. Questa è stata una delle, una delle ispirazioni eh, principali, insomma. Eh, Fra, è la seconda volta che ti trovi alla scrittura eh, con un ruolo principale di un larp ambientato in uno scenario di guerra, uh -huh. quindi ti chiedo che differenze ci sono a livello di scrittura e di organizzazione tra Salt e l'End of the Free? Allora, diciamo che eh, c'è una, una caratteristica quindi, eh, di diversità che salta subito all'occhio, no? perché in Salt quello che noi abbiamo voluto rappresentare era eh, l'esperienza della guerra dal punto di vista del civile, quindi il personaggio che eh, non dovrebbe essere il protagonista del conflitto, ma alla fine no, è quello che eh, fa le spese più duramente. Quindi tutto quel sentimento uh, che gira intorno al venire sradicati, sballottanti, colpiti e privati di qualunque cosa e rimanere un po' sostanzialmente in balia, in balia degli eventi da questo punto di vista. Land of the Free vuole offrire la prospettiva... Quasi forse opposta, perché eh, sarà centrata tutto sul punto di vista invece dei, dei militari, non ci sono civili, eh, l'esperienza è sostanzialmente quella di chi invece eh, la guerra la fa, eh, non la subisce, ma in un certo senso forse scopriremo che in una certa misura anche i soldati, no? in realtà, eh, per tante cose, subiscono la guerra da questo punto di vista. Sono due facce della stessa medaglia, eh, non c'è un buono, non c'è un cattivo, non c'è una persona che, che subisce una, che, che intrigge, anche se ovviamente eh, poi in realtà è così, no? Per quel che riguarda invece eh, quello che deve aspettarsi il giocatore, eh, Lupo vorrei dire, se io mi iscrivo a Land of the Free, che tipo di esperienze di gioco eh... Di soffrire, no, no, no. È una costante, insomma, costante le... stilistica. Costante stilistica. Questo è sempre, sempre vero. No, l'End of the Free vuole essere un, eh, un evento molto esperienziale, eh, molto realistico, o diciamo realistica è una parola sempre un po' così. Diciamo molto credibile, eh, molto verosimile. Eh, nel senso che andremo, cercheremo eh, eh, di andare a essere storicamente fedeli e anche. Psicologicamente credibili in, eh, tanti, eh, in tanti aspetti, dall'equipaggiamento di cui magari ti parlerà poi meglio, eh, poi meglio Marcello, anche alla gerarchia, alla struttura, al tipo di, eh, di attività eh, che faranno questi soldati: dai eh, i turni di guardia alle perlustrazioni, la vita di caserma, diciamo, non sarà una vera e propria caserma, ma un eh, un avamposto un po, più, un po' più di fortuna come poi effettivamente era, eh, era sul campo, eh, però sicuramente il, il realismo e l'approfondimento storico, anche se parliamo di storia contemporanea, eh, sicuramente è un po' la cifra principale eh, dell'evento e la cosa che si può, si può aspettare di giocatore o la giocatrice. E puoi anticiparci qualcosa a livello dei gruppi? E del come si struttura il gioco a livello di volentieri dimensione. volentieri allora tutti i personaggi eh, saranno eh, sono militari come diceva Francesca non ci sono civili tra i personaggi giocanti eh, chiaramente con eh, la varietà dei ruoli che ci si può aspettare all'interno dell'esercito potrebbe esserci il cuoco ma è comunque un eh, un soldato inquadrato nell'esercito eh, ci saranno la maggior parte dei soldati il gruppo principale saranno i soldati eh, statunitensi eh, ma ci saranno anche altri rappresentanti della, eh, della coalizione nato anche un gruppo di contractor prevediamo e anche un gruppo di soldati eh, dell'esercito regolare afgano mm. eh, cioè dell'esercito eh, alleato della, eh, della nato eh, non ci saranno invece personaggi giocanti eh, guerriglieri eh, né civili locali eh, perché quel tipo di punto di vista eh, non rientra in quello che volevamo rappresentare nell'esperienza, e quindi saranno poi eventualmente interpretati da, da PNG o da, da organizzatori. Eh, questa è un po' la struttura, eh, la struttura dei gruppi. Posso aggiungere una cosa? Sì. Mm, sì, è sicuramente vero quello che ha detto Fra, cioè che eh, la cifra stilistica la base è di cercare di avvicinarsi il più possibile, no? eh, realisticamente, a quella che poteva essere l'esperienza. Uh, reale, appunto, del sudato in Afghanistan e vorrei aggiungere che uh, spesso è, è sorprendente da questo punto di vista. Quindi non bisogna aspettarsi solamente una vita alla caserma fatta di ricognizioni e di. Um, non so, Esclusivamente di cameratismo e di esercitazioni, ma in realtà è un'esplorazione anche di tutto il resto: no? uh, tutto quello che c'è uh, dal mattino alla sera nella vita di una persona che vive uh, in compagnia di, di altre 20-30 persone per uh, parecchi mesi in una situazione di stress di, in cui sta la vita sostanzialmente. Quindi esploreremo anche a fondo uh, ciò che riguarda un po' uh, l'organizzazione. Eh, se vogliamo, con delle dinamiche un po' surreali anche da ufficio no? della vita di questi gruppi di soldati, e, ehm, prendendo ispirazione moltissimo anche da un'altra un bellissima opera che volete recuperare eh, che è Generation Kill, questo punto di una serie forse dell'EPO, me lo ricordo, molto molto bella, sì, che, che è appunto centrata proprio, proprio su questo. No? Sono gli autori di The Wire. Eh, perché è bello? Allora. <ride> ho ho un'ultima domanda: veloce veloce per Marcello. Puoi anticiparmi qualcosina riguardo la costumistica, gli effetti speciali, insomma, il comparto scenografie? Poi! All All allora, eh, <ride> per essere breve e semplicista... Eh, dice semplicista? Sì, sì l'hai detto. Sì. Eh, io sono entusiasta, diciamo questo termine per grande, di poter provare a portare nel mondo dell'arte alcune delle tecnologie che ho imparato a usare sul, sul set facendo Cinema. Quindi come vorrei che gli effetti fossero il più realistico possibile. Senza uccidere nessuno. Senza uccidere nessuno, senza far perdere arti, gambe, aiutare la gente. No. no, non è quello per cui sono noto. Ma anche di frito uniformi cercheremo di essere il più storicamente acquati possibile. Mm. Cercheremo di fare in modo che l'equipaggiamento abbia nel modo più giocabile possibile, circa lo stesso peso. Aspettiamo di fare delle cose molto belle. Ok, io vi ringrazio tutti quanti per il tempo che ci avete dedicato, ringrazio anche il nostro pubblico e vi do appuntamento a tutti alla prossima puntata. Puttana galera, ma è possibile che teniamo delle caramelle marce come scenografia che poi uno le mangia davvero e invece fanno schifo? Cioè, ma quante volte ho detto che le cose andate a male?